diciamo Signore Dio nostro Padre e Eterno, per l'amore che tu hai messo nel cuore anche di San Benedetto, che hai iniziato nel nostro tempo, qui nella nostra Italia, questo amore per Gesù Cristo. Il... O, oh, Signore, che questo spirito dei monesi sia anche in mezzo a noi in questi due giorni, che possiamo avere discernimento e scrutare la tua parola. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oh, allora, cara le mie sorelle, io... Allora, eh, dicevo a, alla vostra madre, no? Che pensavo di, eh, di sfruttare, diciamo, soprattutto il tema, non dico solo quello, ma il tema del discernimento. Nella letteratura profetica, nei libri di profeti, che vi può essere di aiuto sia per rivedere la vocazione, perché tenete presente San Paolo dice che Dio è, pensate in greco quelle quattro che sanno greco ancora, o no? calon è il participio presente, vuol dire che. Ti hai cominciato, ti è, stanotte quando ti sei svegliata ti chiamava, stamattina quando hai detto le lodi ti chiamava, ti sta chiamando adesso mentre ascolti la parola. E chiamerà a mezzogiorno, pomeriggio quando vuoi fare il pisolo, stasera, eh, sempre Ocalon, oh ti chiama. E allora è fondamentale anche ascoltare, avere discernimento, ma chi sto ascoltando? Eh, perché... Uno pensa, sono monaca, sono frate, ascolto sempre il Signore. Non sempre è vero, no? Perché eh, eh, sappiamo che esiste anche l'angelo, eh, che è l'angelo bello, l'angelo intelligente, non è brutto come noi pensiamo il demonio, talmente brutto, lo vediamo subito, no? C'è sempre come una parola che tu ascolti, magari, o, non lo so, un pensiero che ti viene e cominci ad abbatterti oppure ti ricordi cose vecchie della tua vita e dici ma come mai ho combinato questo e allora vai in depressione ecco sono tutti pensieri che non, sono, non vengono dal Signore allora per distinguere questi pensieri abbiamo bisogno dello spirito di discernimento e è lo spirito che si viene anche nell'ascolto della parola ecco per questo io pensavo che le mie sorelle sia bene per, per noi adesso oggi e stasera non so se abbiamo altro incontro e anche domani che sono qua due giorni sono contento così mi, mi riposo va bene, allora sorelle mie io pensavo di eh, partire da questi profeti che abbiamo anche eh, letto, sfruttato stiamo sfruttando in questo tempo eh, liturgico eh, abbiamo Uh, la lettura dei profeti abbiamo letto Amos l'Osea e adesso stiamo vedendo Isaia ecco allora uh, mettiamoci lì con cuore aperto davanti al Signore e come eh, dice nella, nella sua regola San Benedetto no? eh, dammi un cuore dilatato no? che corra attraverso i tuoi comandamenti che corra e possiamo questo, questo cuore dilatato è quello che ci aiuta anche a interpretare i fatti ecco una parola riguardo questi profeti. abbiamo eh, dice non fare il profeta uno si dice no uno pensa eh, uno che, che sta intravedendo cose del futuro certo il profeta piuttosto se non, dopo noi lo vedremo è uno che vede lontano che vede a fondo che vede a fondo le cose cioè magari vede anche una realtà molto concreta mi viene in mente adesso eh, eh, non so se avete presente come inizia il libro di, eh, di Geremia eh, del profeta Geremia che è interessantissimo il libro di Geremia per tanti motivi ma eh, Geremia dopo, dopo la sua chiamata che magari vedremo no? mi fu rivolta questa parola del Signore che cosa vedi Geremia vedete è un, è un uomo che vede il profeta gli si rispose vedo un ramo di mandorlo cioè voi andate in cortile e vedete un ramo di mandorlo allora c'è la sorella che sempre vi ha dato mandorli che vede altro che mandorli c'è una sorella che invece ha spirito e magari vede qualcosa di più eh, eh, vedo, vedo un ramo di mandorlo, il signore soggiunse hai visto bene poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla cioè chi ha l'occhio profetico vede una realtà molto profonda è chiaro che eh, questo è, è, è, si capisce tenendo presente come parlavano gli ebrei perché sia mandarlo che vigilare si dicono lo stesso modo in ebraico eh? shocker e Socchette, sempre eh, come eh, avevamo noi un giocatore Eder no, della squadra italiana e, no, no, mi pare che abbia fatto anche i gol ieri sera io sono andato a letto e dico perché ma hanno detto che proprio un altro giocatore del Portogallo che si chiama pure Eder ha fatto vincere no? non sapete che c'era il campionato mondiale no? no, no, della de, de, de, de, de, de del campionato della, del pallone eh, e, e l'ha visto in Francia dove ho visto i francesi e ha visto cioè, la stessa parola può dire due cose diverse dipende dalla, dalla, dalla, dal cuore che ho dagli occhi, de, dagli occhi del cuore eh. e allora interpreto i fatti e questo è uno dei problemi più seri che abbiamo nella nostra vita che avete anche voi sorelline nella vostra vita perché è una vita fatta di cose talmente uguali, sempre uguali, no? Sempre più o meno, nel giorno ti alzi l'orario e conosci la sua rossa, conosci ormai tutto quando si sveglia, quando, come si soffia il naso, da dove prende la, il fazzoletto, se dalla destra o se dista. conoscete tutto da voi, no? È tutto, eppure eh, sapere interpretare i fatti è difficile, perché ogni giorno tua sorella è diversa, anche tu sei diverso, e sapere volerle bene ogni giorno vuol dire che hai il cuore profetico per questo vi dico che cosa vedo? vedo un mandorlo ma io ci Dio è il Signore che sta vigilando Capito? Ecco. questo volevo dirvi riguardo ai profeti ecco. quindi i profeti vedono possiamo dire lontano profeta eh, sapete è una parola greca di profetess vuol dire parlare davanti eh, quindi dire veramente, quando fate la lezione divina, no? quelle risonanze che voi fate, non sono risonanze di voi ti guarda cosa dice che stupidata dice, no, provo a pensare, ma perché questa parola, eh, il Signore la suggerisce a questi miei cosa mi dice, cosa dice a me? Magari alle altre non disse niente, ma a te disse qualche cosa. Vuol dire che il Signore ha ispirato questa sorella, questa interpretazione, questa risonanza, proprio per te. Questa è la forza, guardate, anche della profezia. Tenete presente che nella Chiesa Primitiva esistono ancora i profeti e anche adesso il nostro compito di cristiani è essere profeti, sacerdoti, re, profeta. Era nella la chiesa che era fondata sugli apostoli e i profeti ma gli apostoli erano quelli che andavano a annunciare il Vangelo non soltanto i dodici e anche donne erano apostole coppie erano apostoli quindi annunciavano il Vangelo e profeti quelli che sapevano interpretare la parola nelle, nelle liturgie nella liturgia della parola o nella liturgia eucaristica. quindi profetes è uno che sa che parla in nome di Dio e aiuta i fratelli, ecco, parla davanti all'Assemblea. Ecco, Un'altra parola riguardo eh, alla, alla, uh, al profeta, se noi, uh, noi vedremo che ci sono vari criteri anche per capire, per capire se il profeta è un vero profeta se, oppure un falso profeta. Eh? Sono vari criteri, uno che mi ricordo molto bello di, eh, sempre di Geremia, Geremia eh, dice che il falso profeta dice che dice sempre shalom, shalom, ben shalom, e dice pace, pace, pace non c'è, vuol dire che è uno che ti batte sempre sulla spalla e dice va tutto bene dai, va tutto bene, e invece no, eh, cioè il vero profeta è uno anche che sa vedere le sofferenze che ha un uomo, una donna, eh, le vostre sofferenze sta non dice ma no non è niente non è niente come non è niente sto male eh? sto male allora il vero profeta è uno che vede le radici anche profonde del male di Israele non dice pace pace pace non c'è eh? sono uomini che dicono va bene va tutto bene va tutto bene come va tutto bene eh? alle volte guardate non è facile non è facile eh? come fai a sapere se una comunità veramente una comunità di Dio no e dice ma no vedi le lodi le fanno ma anche adorazione loro tutto cioè, ma anche così succedeva in Israele sorelle anche in Israele quando al tempo di adesso vediamo di Amos no diamo un'occhiata ad Amos eh, quando lui andava nel tempio oppure eh, di Isaia eh, era un periodo in cui erano, ormai anche il popolo era abbastanza ricco, facevano delle, delle liturgie stupende, ma in realtà il, il profeta dice a me che me ne importa dei vostri sacrifici, se le vostre mani sono piene di sangue, cioè sapete cosa significa il sangue? Levate le vostre mani pure, no? Dice, cosa vuol dire? Vuol dire che, eh, che stai pensando male di una sorella, pensando male del della, della Badesa o della Vichina, adesso non so, mi ricordo più, passando da Benedettine a sorelle, ma si sì, è la Badesa ancora, mi siete, sono le, le, le, chi è che hanno le Vichina? La Vichina, insomma, sono nomi diversi, ma la sostanza è sempre quella, parli male della superiore, oppure pensi soprattutto, perché parlare è un po' difficile. Eh, ma, e pensi male dice, ma questa non mi vuol bene questa mi tratta male questa ecco questo vuol dire fai le preghiere canti, balli e suoni ma eh, eh, capito sorelle andiamo dunque, la nostra vita è una battaglia caro, eh, io vedo eh, una battaglia per stare aggrappati al Signore e ogni giorno eh, se hai discernimento dice Signore eh, io cerco la pace cerco la pace perché non ce l'ho ancora ma cerco e ora dopo ogni giorno datemi l'abbraccio della pace e vedi che ti riconcili per questo siamo qua no? Ecco. allora andiamo a vedere chi sono questi profeti io volevo leggervi eh, almeno leggiamo qualche cosa di questi profeti noi cominciamo dal primo profeta eh, che nella storia è, è ha lasciato qualche cosa di scritto, non che lui abbia scritto, però era un profeta che ha incominciato a parlare talmente in modo così strano che la gente dice: aspetta, aspetta, che scriviamo? perché deve essere, no, deve essere molto importante quello che dice. Ed è Amos. Eh? Amos. Amos, tenete presente che è Amos, perché molto probabilmente alcuni di voi proprio sono come Amos, no? che se ne stavano belle e tranquille eh, nella, nella vostra casa, al lavoro, contando, tutti i progetti, uno diverso dall'altro, ma sempre progetti belli e eh, umani nella tua vita. A un certo momento il Signore ti prende per i capelli e dice parti, vai, ma dove mi mandi? Parti, vai. Eh. È stato, è una, Amos è un afferrato, eh. lo trovate Osea, Gioele, Amos, dopo Gioele. Eh. Non è che eh, sia vissuto dopo Gioele, Gioele è vissuto dopo l'esilio, Amos prima dell'esilio. Questo vi fa capire come questi libretti, questi profeti minori, quelli chiamiamo così, è un libro che è stato redatto proprio tenendo presente anche le parole chiave, senza tenere presente eh, il tempo in cui sono stati iscritti Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giovanna, Michea Naun Abakuk, no? Se voi li guardate al, come terminano questi profeti, come iniziano questi libretti, vedete che ci sono sempre parole che si agganciano. Allora, chi ha redatto il libro li ha messi insieme in questo modo perché c'è come una teologia di tutto questo libro. Va bene. Allora diamo un'occhiata ad Amos, guardate. Eh? E, e, intanto, beh, questo è Eusea io volevo volevo Amos avevo preparato guardate per la, una roba seria Aspetta, che vedo eccolo qua vediamo Beh, eh, provate a vedere eh, un, un, soltanto un, un, qualche versetto del capitolo 3 di Amos no? dove Amos in qualche modo eh, eh, dice ma perché vi vedete che parlate parlo, e parlo così con paresia: con parresia vuol dire con coraggio con forza tenete presente che Amos è un contadino è un contadino e non è un contadino un poveraccio che si era su contro i ricchi perché sembrerebbe che fosse anche lui un ricco ricco, insomma, diciamo, tutto sommato è uno che aveva da mangiare, da bere aveva il suo lavoro che che cosa faceva, cavava via i frutti dello sicomoro, il sicomoro è un albero bellissimo, eh? è un albero bellissimo, mi ricordo a, a Sidney, no? quando siamo andati per il Papa e c'era un raduno di ragazzi, eravamo attorniati da siccome, ma belli, dico belli. Ma proprio belli. Dico: io immagino se da bambino avessi avuto questi alberi qua, perché era facile arrampicarsi. Il desiderio di un bambino era arrampicato almeno per me, eh. mi io mi arrampicavo sulla. Sulla, su un albero altissimo no? per vedere il seminario di Camposampiero, <ride> <ride> perché sono la vicina, mi immaginavo forse di vederlo, perché dico vado a vedere, stavo su, ero piccolino, quindi riuscivo ad andare su. ecco e il sogno di un bambino, almeno per me, era proprio arrampicarmi sull'albero nascondermi a giocare il Ecco, anche, ecco, quelli erano bellissimi, e anche dei frutti molto belli, però cattivi. <ride> il bello ma dentro era cattivo, bisogna tagliarli eh, e far uscire la cattiveria e dopo si dava da mangiare a... agli animali, ecco. Questo era il lavoro che faceva quest'uomo, un... e un giorno sente come il Signore lo chiama e eh, lo chiama, non c'è niente da fare, lo vedremo nel capitolo settimo quando lui è in discussione quel il sommo sacerdote, dice guarda se sono qua a parlare non è perché sia venuto io, io me ne stavo ben comodo a casa. Allora eh, dice qui in un certo momento, Tre dice, fa tutta un, una serie eh, di... Di esempi, no? Di esempi. Rugisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla. Questo vuol dire che ci sono, se c'è un nulla, vuol dire che ci sono delle conseguenze. Se io, se io sto gridando qui a voi, vuol dire che qualcuno mi ha spinto perché io avevo, avevo altro da fare. E di fatto, disse: eh, In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori rugisse il leone, chi mai non trema, Signore Dio ha parlato, chi può non profetare? Questo è quello che vi è successo, sorelle mie, cioè se il Signore ti ha preso, dice non c'è niente da fare, bisogna che ti segua, no? chi, anche, anche San Paolo in un certo momento dice ma come, come è possibile che io non, non evangelizzi? No, non, non è possibile per me, è inutile, l'unico perché è, è come è stato preso Paolo da, da Gesù Cristo, è innamorato da lui, ha come attratto, e non è possibile che lo, lo fermino, anche con la testa di su, eh, sotto acqua, se volete, perché ha, ha, anche Naufragia no, ha avuto il povero Paolo, eh, bastonate, lapidato, non so, deve essere stato tutto un... Una piaga alle volte, forse, da quante volte, che... eppure non non non posso, è un, è un onore per me annunciare il Vangelo. Quindi vuol dire che c'è qualche cosa che è entrato in questi, che entra dentro questi profeti, che li spinge. Quindi questo è, è, è provate a vedere che è la vostra chiamata, care sorelle, è la nostra chiamata, eh? dopo c'è tutto uno sviluppo nella nostra vita di, di autocoscienza, di quello, però c'è come una parola che è entrata dentro e che, è, che, ha, che ti ha attratto e che continua ad attrarti pur nelle difficoltà, pure nelle... Ecco, questo è chi dice... Eh, questo sta dicendo qui il, il, il profeta, ecco. Allora, rugisce il leone... Chi mai non trema? Il Signore Dio ha parlato, chi può non profetare? Ecco, questa è la, è la sensazione che noi eh, troviamo, in, è, un, è uno sprazio per capire, che ci fa capire la sua la chiamata di questo uomo, cioè come un'attrazione, la stessa attrazione che ha avuto Paolo e la stessa attrazione che hanno avuto i Santi, che abbiamo avuto anche noi, chiaro, eh, eh, alle volte... Eh, noi vedremo che eh, questa attrazione ti fa paura, ci sono delle difficoltà, cioè, ma dove mi stai portando il Signore? Pensate alle difficoltà che oppone sia, sia Mosè, anche Mosè, il grande Mosè condottiero, quando è chiamato dice il Signore vedi che non so parlare, e beh, no, non ti preoccupare non sai parlare perché c'è tuo fratello che parla ha una parlantina dice ma non so parlare a Roma, e dice tu tu vai capito? hai sempre dice, no eh, quindi ha eh, difficoltà eh, difficoltà eh, pensate poi lo vedremo eh, in Geremia difficoltà perché sono un ragazzo eh, come fai eh, signore a, a mandarmi a, a un popolo duro testardo e io sono un ragazzo timido eh, non ho forza manda uno coraggioso eh, quelli che non hanno paura di niente io ho paura di tutto è strano come il Signore chiama gente coraggiosa come Isaia e gente debole e paurosa come Geremia e per compiere missioni straordinarie questo è interessante perché tenete presente sorelle mie questo qui c'è come una chiave per capire tutto il profetismo e anche eh, tutta la, la predicazione degli apostoli e anche della Chiesa non è che eh, l'efficacia della, della predicazione apostolica dipende dal modo di agire, dalle parole, dai gesti, eh, dalla parlantina di questi, eh, non lo so, dei modi esterni. Eh. L'efficacia la, la della predicazione profetica dipende solo dalla parola. E questo è, è fondamentale tenere presente. Cioè, non è che dice ma quello sì che è un bravo predicatore non c'entra niente eh? tu anche se hai un predicatore umile poverazzo che ha stento ti ripete le cose quello che è a, è a forza veramente nello spirito è la parola stessa è la parola che è efficace non perché uno sa sa della Bibbia sa, è la parola per cui anche la tua parola dici una parola eh, a una sorella oppure a un fratello che viene a domandarti il consiglio quello che è, è la parola che è efficace non il tuo modo questo è interessante questo è fondamentale nella, nella struttura dei profeti tanto è, è vero che vedete profeti come <ride> colti come eh, Isaia, era eh, un una persona coltissima, si vede anche dallo stile di quest'uomo, beh, era è stato destinato al fallimento, nessuno l'ha ascoltato, <ride> nessuno l'ha ascoltato, per dire, per dire eh, dice, ma più bravo di te, dice, mando il migliore, no? Eh, niente, nessuno l'ha ascoltato, eh, capito? Quindi non è la, la, la, la bellezza, la forza, l'intelligenza, quello, eh, la stessa cosa è eh, per eh, quando il Signore manda i Suoi Apostoli li manda come ultimi e lì sta il segreto rimanere ultimi perché sai che il Signore ti precede, che il Signore ti accompagna, che il Signore ti segue, ti precede ti accompagna e ti segue se voi osservate sorelle con, eh, negli atti degli Apostoli eh, voi vedete che i due eh, i due attori principali possiamo dire personaggi o attori principali è lo spirito santo che preside che corre avanti e dopo la parola parola più spirito cambiava le persone cioè lo spirito santo già metteva dice attenti e vedi fermi sono qua, aprite le orecchie perché se tu hai le orecchie sarai chiuse c'è niente da fare eh, tu puoi parlare, e dici, boh, cosa stai dicendo? Eh, comincia a suonare musica, ma è eh, da. Eh, quindi apre le orecchie e dopo arriva la parola. E quando la parola è entrata dentro, lo Spirito Santo fa, zac, col dito suo, si chiama dito di Dio, e te la imprime e ti cambia. E tu, sempre lo Spirito che precede, apre le orecchie, fica dentro e dopo c'ha. Hai <ride> ti, ti dà un bel timbro, e la vita. Sostanzialmente è così: presiede, accompagna e segue la parola, è lo spirito. Eh? È lo spirito. Allora, eh, così faceva Paolo e andava e vedeva che la gente si convertiva, e quindi vedere miracoli era il sembolo del vero apostolo, così facevano i francescani. Quando andavano, giro, andavano con tanta umiltà eh, con tanta umiltà, sapeva che la parola era efficace. Ecco allora vediamo questo profeta eh, che è un profeta tenete presente del sud eh? Amos è interessante è un profeta del sud che va a predicare nel nord è come un siciliano che va a predicare, <ride> che va a predicare in Danimarca come nessuno ti balla stiamo tutti bene che stai facendo? No? Ecco. è qui oppure meglio ancora, no siciliano che va a predicare dove si pensano di sapere già abbastanza, eh, a Milano, Milano abbiamo anche una, una tradizione diversa, abbiamo una liturgia, la si aperta, ti torna a Palermo tranquillo <ride> e, e qui abbiamo già tutto, no? Anzi, più o meno è questo, è, è un profeta che va, che il Signore chiama, è del sud, di Betel, Betel, di, scusate, è di eh, Amos, è di Tecoa, no? Tecoa è vicino, è, è vicino a, nel sud è vicino a Betlemme. Eh? e deve andare nel nord a predicare a Betel, Betel era il santuario del regno del nord, santuario dove c'era un sommo sacerdote eh, che si chiamava Amosia e eh, Amos molto probabilmente era un eh, non era uno che poteva tanto entrare avanti nel Tempio ma si metteva alla porta del Tempio come si mettono i profeti e là la gente che arrivava eh, diceva delle cose chiare eh, dice, ma guardate dove scherate eh, di religiosità e eh, avete cari fratelli che eh, strozzate la gente e soprattutto eh, gli orfani, le vedove avete una giustizia stupenda però eh, state rovinando la gente mangiate e bevete tranquilli qui eh, nelle vostre case ma non avete cura anche del povero ecco allora eh, questa predicazione, questa predicazione eh, ha messo eh, sul chi va, questo sono sacerdote perché sapeva sa, i profeti sono, sono dicono una parola esatta parola giusta è meglio, è meglio che li eh, mandiamo li mandiamo nel loro posto cioè allora Amazia sacerdote di Betel siamo al capitolo 7 eh? Amazia sacerdote di Betel mandò a dire a Geroguamo re di Israele a questo tempo comandava a Gerusalemme eh, scusate in Samaria perché siamo nel regno del nord eh? Geroguamo II eh? re di Israele Amos quindi il sommo sacerdote manda una messiva, manda una lettera, dice guarda che Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele, il paese non può sopportare le sue parole notate, il paese non può sopportare le sue parole, il, il, questo sommo sacerdote eh, si mette come al centro del Tempio e dice siamo anche il centro del paese dice il paese è lui che non sopporta le parole di Amos ma dice il paese non può sopportare le parole le sue parole poiché così dice Amos di spada morirà Gerobo Amo e Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese vedete era a parte che sta esagerando eh, eh, eh, Amazia però le parole del profeta Amos erano parole molto serie molto serie dice svegliatevi perché qui se siete in pericolo di se andate avanti così che il Signore vi abbandoni e andate in esilio eh, come, eh, come conseguenza della, del tradimento dell'Alleanza quindi vedete è un profeta che non ha, dà soltanto una pacca sulla spalla che dice la verità ma dice la verità perché il popolo si salvi, il popolo si salvi infatti non tanti anni dopo eh, il, il popolo del, di Samaria fu completamente deportato, ha avuto proprio una deportazione tremenda e sono son spariti dalla circolazione, eh, non sono ritornati, almeno saranno anche ritornati però non si, si richiamano, non si ricorda questo loro ritorno come il ritorno dei loro fratelli quando sono andati in esilio, quelli del sud di Gerusalemme che dopo l'esilio di Babilonia ritornano, quelli del nord fanno una, una fine tremenda con gli assiri ma il profeta gli, gli svegliava e dice ma attenti sembra che tutte le cose vadano bene, non vanno bene affatto eh? Perché se non siete legati al Signore, se il Signore alza un, man un pochino la mano dalla vostra, dalla vostra testa, voi rimarrete da soli e poi arrivano i nemici. Allora, dice, ma qui mi interessa farvi anche intuire una cosa, non sopporta le parole, è come una parola che volesse eh, entrare eh, nel, nel, in questo Tempio, la parola che poteva anche dare un, una vita a questo Tempio e il sommo Sacerdote la rifiuta. Questo è il problema che abbiamo noi, come il Signore ti vuole dare una parola dice no, non è tempo, ti ascolterò domani, post domani, quando faccio gli esercizi spirituali. stasera Stanotte quando vado a fare, oggi no, a mezzogiorno no, ma stanotte quando vengo davanti a te, Signore, ti ascolterò. No, ma è troppo tardi stanotte. Eh troppo tardi che adesso magari cominci a pensare male di tua sorella, adesso che hai bisogno di una parola eh? allora lascia che la parola entri dentro eh? perché vi ho detto che la parola è efficace questo è efficace se tu la, se tu la lasci entrare è efficace la, se, vai, se la lasci che, che se ne vada via eh, rimani senza parola eh? Eh, addirittura qui vedrete che la parola caccia via dal, dal tempio questo sommo sacerdote tu non hai voluto far entrare la parola e la parola ti caccerà fuori Amasia disse ad Amos vattene Vegente tenete però presente che questa parola Vegente per noi non, alle volte ha un significato positivo non solo le Vegenti eh, Sante che hanno visto la Madonna o altro le veggenti, ma alle volte ha un significato anche negativo. O oh, la veggente, si dice, ma questa idea strana, vede, cose che non esistono. Ma qui, veggente, traduce una, la, la parola vera, eh, veggente, vuol dire uno che vede, cioè la, uno che vede la realtà. In realtà, i, i profeti sono coloro che vedono. Eh li chiamano i roè. No, roè, è uno che vede vi ho detto che vede dentro la realtà cioè stai vedendo un ramo di mandorlo e io vedo ma perché vedo un ramo di mandorlo e subito mi ricordo no guarda come si dice mandorlo e com'è la la, la, cosa significa anche vuol dire vigilare ah è Dio che sta vigilando sulla mia vita perché ho paura Sei, hai capito stai lavorando in giardino è, è, è come un dialogo che fai con la natura ma è lo spirito santo che ti illumina questo voglio dire allora vattene le e ritirati verso il paese di Giuda la mangerai il tuo pane la potrai profetizzare Tenete presente, qui vedete c'è una, una, una parola di questo sommo sacerdote che impedisce la parola di entrare e dice a, ad Amos, non è che io non, non ti consideri un profeta, eh? non è che dice vai, vai via perché non sei un vero profeta, lo considera anche un profeta, però sei un profeta del sud, vai tranquillamente nel sud, noi qui nel nord abbiamo già tutto. Abbiamo già tutto, non c'è bisogno, non abbiamo bisogno della tua parola. Vattene pure, a, la mangerai, a vai nel paese di Giuda, non sei di Giuda tu, non sei del sud, cosa sei venuto a fare qui nel nord? Vattene nel tuo paese. La mangerai il tuo pane, la potrai profetizzare, ma a Bethel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re, è il tempio del regno. Ecco, vedete, impedisce la parola di entrare, questo è una, un problema... Vedete, eh, perché stiamo parlando del discernimento, ma sto ascoltando o non sto ascoltando, capito? È, non è facile vedere, ma sto ascoltando la parola. Tenete presente già altre volte. Io ve ne ho parlato quando facevamo il corso sui salmi. Che la parola il Signore te la dona quando facciamo l'ascoltazione durante l'Eucaristia, ma c'è una parola quotidiana, diciamo che va dalla mattina alla sera dalla sera alla mattina, che è la parola dei fatti. Eh? Quando hai l'orecchio aperto, attraverso l'orecchio è aperto, allora capisci che dietro i fatti, dietro i problemi, eh, c'è il Signore, cioè il eh, sacrificio offerto, tu non vuoi, un orecchio mai aperto. Vuol dire che l'orecchio aperto vuol dire aperto alla parola che ti dà dietro i fatti. Allora, l'ascolto o non ascolto? allora sentite che cosa risponde questo profeta siamo noi che suoniamo Che la vostra campana da sola ah, e beh anche il nostro campanile fa tutto da solo, suona, fa, balla, fa tutto non ero profeta né figlio, ecco vedete che cosa è la, la mia vita, la vostra vita cioè non sei nato profeta No, no, non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore era raccoglietore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro il bestiame e il Signore mi disse: Va, profetizza al mio popolo di Israele. Cioè, vedete, il Signore ti ha preso nella tua vita: ti ha preso in un certo momento e ti ha chiamato, anche questo profeta, e mi ha detto: Guarda, che io non, non sono nato. Perché il sacerdote nasce. e come sacerdoti in Israele, no? I sacerdoti, anzi, sono i figli di sacerdoti. Eh, eh, C'era un seminarista che, eh, nel mio corso lì a, a Danimarca, che era la mamma, credo, che fosse rumena, eh, e dopo mi ha detto: Sai che mio nonno era sacerdote, perché era di. Oh, eh, non era cattolico era lui e dopo si sono convertiti no ma anche credo battezzati cattolici lui forse oppure ma convertiti anche a e era e, e, e il nonno era, era ortodosso era dice, e allora adesso quando, quando celebrerò la, la prima messa mi ha detto mia mia mamma che era in cerca del, del, del calice del nonno il calice del nonno quindi il, però gli ebrei è proprio così cioè uno che è cohen perché il papà era cohen ma non il profeta il profeta è il signore ti chiama tenete presente è chiaro che una chiamata l'abbiamo dentro nel profondo eh? nel profondo e adesso lo troviamo troviamo questa esperienza quando vedremo eh, geremia dice che quella, la sua chiamata era nel cuore del Signore da sempre ecco. comunque è interessante questo guardate che la tua vita era in un'altra direzione c'è stato un momento in cui il Signore ti ha chiamato ed è importante anche rivederlo forse oggi e domani quando sei in meditazione ma qual è il momento in cui effettivamente il Signore tu mi hai chiamato c'è un momento ma ci sono anche tutta una serie di momenti, incontri con delle persone incontri con Gesù Cristo nella, nella preghiera. E allora dice, attento, guarda che io sono qua perché mi ha, sono un chiamato. Sta' attento, tu non vuoi la parola? Ecco, la parola guarda ti cacci... e vuoi cacciarmi via? E la parola invece caccerà via te. Ora, ascolta la parola del Signore. Tu dici non profetizzare contro Israele, questa è l'accusa, e non predicare contro la casa di Isacco. Ebbene, e adesso... Dice il Signore, tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e i tuoi figli cadranno di spada, la tua terra sarà spartita con la corda, tu morirai in terra immonda e Israele sarà deportato in esilio, lontano dalla sua terra. Vuol dire, tu non vuoi la parola, e allora rimani da solo, rimani nella maledizione, nella maledizione. E il massimo della maledizione per un sacerdote è di non avere figli. Tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e i tuoi figli cadranno di spada. E poi la terra santa, eh, la terra santa che è spartita dalla corda, eh, eh, con la corda vuol dire che è, è data ai pagani, e tu morirai non in terra santa, ma in terra, ma in terra immonda. Ho sul mio comodino tutto un. Una, un bel santino con dentro la terra santa dico di sai frati, quando muoio cosa ne fanno ciaffa buttare via invece per se bisogna che scriva mettemelo sotto il cartato <ride> <ride> cosa sei bussa via santino con la terra santa per se per un ebreo no morire è eh? Eh, eh, almeno aveva un, un pochino su, sotto il suo capo, sulla, sulla terra santa. Eh. Comunque è un'immagine, la terra santa è con il Signore, anche se muoviamo in un fosso, cari sorelle, è importante stare con il Signore, però come simbolo. Ecco, allora, questo volevo eh, dirvi. Allora, vediamo adesso una, un altro profeta, sempre nel regno del nord ma questo qua è eh, questo profeta del regno del nord è, eh, profetizza qualche anno dopo è, è probabilmente lui stesso del nord ed è Osea eh, Osea ora eh, ed è interessante questo profeta care sorelle perché eh, richiama il mio rapporto, il nostro rapporto con il Signore e anche il eh, le parole che noi abbiamo detto e, e, e professato davanti al Signore nella vita e le parole che vedo che qualcuno di voi dovrà dire eh, oh, se, se il Signore la chiama davanti al Signore questo profeta ci, ci aiuta a capire che cosa significa per noi avere discernimento, essere fedeli per tutta la vita questo è uno dei problemi più seri adesso Guardate, è una volta c'erano un matrimoni in continuità, adesso sono rari i matrimoni. Anche quelli, anche in, in comune, la gente sta insieme, ci siamo insieme un pochino, dai, perché non sa, si sa mai che cosa, cosa succede, non vogliamo storie. E dopo tutta questa fatica per separarsi i soldi da una parte o dall'altra, stiamo un po' insieme e facciamo figli e cioè, non la paura dell'impegno eh, la paura dell'impegno ora questo profeta eh, questo profeta ci aiuta a capire come mai eh, noi possiamo dire sì e dire un sì per tutta la vita fino alla morte eh, però eh, ricordate quello che vi dicevo prima questo sì l'hai detto una volta dopo Ocalon eh, lui è un, uno che ti chiama oggi fra un'ora e sempre ti chiama, quando hai una difficoltà dice chi me l'ha fatto fare? E mi in monaca, maledetta della volta, <ride> dice, anche Geremia dice così, dice, dice chi è che me l'ha fatto fare? Guarda come sono ridotta, sono peggio di prima, incomincia a guardare dentro di te, no? Ecco, allora è importante, dice, no, adesso, all'attacco donna e via, Sempre Occalone, colui che ti chiama. Ecco, e allora per capire questo, eh, eh, eh, stiamo ancora 5 minuti, mi pare, no, madre, no, 5 minuti credo che non morite ancora, no? Allora, vi eh, eh, eh, richiamo la situazione. Il Signore capiva, cioè vedeva. Che eh, soprattutto siamo nel Regno del Nord di Samaria nel secolo VIII, quindi tanti secoli fa. Eh. Il problema qual era? Che eh, il popolo di Israele era un popolo, eh, popolo di, di, di, vogliamo dire, di, di, di pastori itineranti, no? quindi veniva, veniva dall'esitto. Dalle, dall aveva attraversato il deserto ma non conosceva bene tutta l'arte da fare il contadino un'altra roba il pastore va se c'è da mangiare mangia se no se stufa va un'altra riva no contadino il sapere conoscere le piante fare e ci vuole l'acqua ci vuole tante cose ecco questo popolo chiamiamolo così di pastori quando è cominciato a diventare agricoltore guardava come come, come, come lavoravano i cananei, la gente del posto, non tutti erano andati via, quindi guardava e come faceva? Quando i cananei eh, avevano, vedevano che le capre non, non funzionavano, non, eh, non avevano capretti, andavano nel tempio oppure quando mancava acqua, e lì il problema dell'acqua è, è gravissimo in Israele, andavano nel Tempio, si prostituivano, c'erano lì delle, delle prostitute sacre, e in qualche modo, una volta all'altra, l'altra arrivava l'acqua, e loro attribuivano forse a, questa, a questo andare nel Tempio, per cui il, il popolo dice, continuava a andare nel Tempio di Yahweh, però per questi problemi pratici, cioè perché le, le capre avessero capretti e perché eh, ci arrivasse l'acqua, andavano anche nel tempio pagano dei, dei cananei. E questo non sarebbe stato un grande problema per le altre culture, non era un grande problema che uno cambiasse Dio oppure avesse anche altri idei, ma non per Dio. Dice, non avrai altri vedete? Eh, non avrai altro Dio di fronte a me, non vuole vedere nessun altro di voi. Perché Dio è un Dio, il nostro Dio, è un Dio geloso, che vuole il tuo amore e basta, non vuole vedere che tra te e lui ci sia un altro, no. Vuole il tuo amore e basta. Questo è il, il comandamento. Ora, il Signore, per far capire questa situazione, perché il popolo era anche consenso, dice, ma vado nel Tempio e vado anche nei Tempieti eh. quindi non si rendeva conto della, della malattia interna allora manda questo profeta e gli, fa, uh, gli dà un ordine strambo eh, per noi. cioè tu, prova a amare una, una donna prostituta sono di queste prostitute che stavano in, queste, in questi Tempieti eh. In teppi prova, vabbè, sì, dice, però, eh, sì, dice, che okay, è questa qua, e eh, gli eh, si è innamorato, però, gli voleva bene, eh, e gli eh, va, prenditi, muoiono una prostituta, e eh, abbi figli di prostituzione, eh, e gli andò a prendere Gomer, figlio di Dibla e gli piaceva questa donna, e eh. eh, gli piaceva, e essa concepì e gli partorì un figlio, se sono dei figli. Ah, beh, chiama, sono uno si chiamava Israele Dio, Dio Semina eh? e una si chiamava uh, uh, Lo Ruchamah, vedete che bel nome, Lo Ruchamah vuol dire non amata, e l'altro si chiama Lo A non popolo mio. Quindi i nomi, quando la gente ascoltava questi nomi, dicono, boh, che è? Che razza di nomi hai dato? Osea, oh, mi ha detto il Signore, eh? lo Ruchama, non amata. Eh? Quindi la gente cominciava già, con una, vedendo questa famigliola, e cominciava già a capire qualcosa. Ma anche il profeta stesso capiva che cosa doveva dire, eh, osservando come, come cresceva questa sua famiglia. Beh, i, i rapporti che ha avuto con questa donna sono rapporti duri all'inizio cioè lui li voleva bene, ma questa donna continuava ad andare alla sera nei, nei tempietti a prostituirsi. E lui cerca in tutti i modi, se voi vi le rileggete, eh, eh, abbiamo già letto eh, in questi tempi, eh, eh, vedete che in tutti i modi cerca di portarla a casa. Prima li mette contro i figli, dice perché, dice, eh, eh, eh, e poi eh, eh, cerca di sbarare la strada, per so, ecco ti sbarrerò la strada di spine né eh, cingerò le residui di barriere e non ritroverà i suoi, i, i suoi sentieri, quindi in qualche modo impedisce di andare nei tempieti, ma quella niente di... e dopo le tentato in un altro modo, eh, non, però non capì. non capiva, lei dice ma guarda, pensa che sono i, gli idoli che gli danno, gli danno il grano, il vino e non sanno che sono io che li dà. evidentemente sta parlando della moglie ma sta parlando anche di Israele che non capiva che era il Signore stesso che gli dava l'acqua che gli dava da mangiare perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo il mio vino nella stagione ora vi faccio notare una cosa eh, e dopo chiudiamo eh, quando nella Bibbia trovate il perciò l'abbiamo già visto prima con ambos, no, perciò sono sempre volte eh? cioè, la henna no? perciò è come la madre superiore eh, perciò aia, eh, hai capito perciò dopo il perciò eh, c'è sempre una, una, un oracolo di maledizione qualcosa eh, perciò dice: dice perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano quindi ne aveva detto già uno perciò gli sparerò la strada perciò tornerò a riprendere il mio grano ma nonostante eh, questo perciò eh, dice niente, questa continuava, e difatti vedete il versetto 15 del, del capitolo 2 dice seguiva i suoi amanti, cioè seguiva vuol dire andava dietro, eh? andava dietro, cioè, eh? era come andare dietro vuol dire una sequela, qual è la tua sequela? Seguiva i suoi amanti eh? mentre dimenticava me. Cioè, sentiva eh, Osea di essere caduto dal cuore di questa donna, eh? e come eh, Dio vedesse, guardasse il cuore della, della, del suo popolo e dice: 'Io sono caduto dal cuore'. Come guarda il tuo cuore, dice: 'Ma dove sono qua, cara mia sorella? No, non ci sono più dentro, eh? non ci sono più. C'è un sacco di altra gente dentro il tuo cuore'. E allora senti un bel perciò, «Ah, stasera mi fa fuori. E qui chiudo perché è stranissimo. Dopo il terzo perciò, dice, stavolta la strangola, no? Niente da fare, tutto il contrario. È? Qui è la, vedete, eh, secondo me, qui trovate anche la chiave della, dello stile di questo Papa. Eh? Dopo questo perciò, la strangola o no, no? Tutto il contrario, chi è che cambia? è Dio stesso che cambia dice no, con questa cancelletta da fare se non cambio io no è Giuda a convertirsi eh? perciò la condurò nel deserto eh? dopo il perciò non si aspetta adesso cosa succede è Lui che cambia allora eh, chiudo di solito vedete nella nostra esperienza eh, noi abbiamo prima il peccato poi la conversione e poi eh, il perdono, no? peccato, conversione, perdono. Io ricordo quando ero bambino eh, combinavamo qualche cosa, ero il più piccolo, quell'altro mio fratello, eravamo sette, no? quindi quell'altro mio fratellino, un fratello un po' più grande di me che lui mi difendeva, qualche cosa combinavamo, non so che i nostri cugini, perché avevamo tutta una marea di cosini amati, non lo so. Allora mia mamma come faceva? Peccato, qualcosa faceva, facevamo? No, non lo so eh, Allora lei taceva eh, E dovevi convertirti dice, Ma cosa hai combinato? Sei stato tu, sono stato io Quindi tutta la giornata Lei taceva, non diceva niente Non è che riesci uno schiaffo Me l'ha dato uno e ingiustamente me lo ritaceva <ride> <ride> Ma c'è un po' si che anche lei era No eh, Però taceva e allora dovevi convertirti e la sera si andava là a carezzarla avanti e lei riprendeva quindi peccato, conversione guardate qui vedete c'è un sistema e capite che cosa sta dicendo il Papa adesso che tanti non capiscono eh, Osea disse che l'esperienza che ha cambiato questa donna è stata diversa c'è stato il peccato, il perdono e la conversione è il Signore che l'ha perdonato, è fatto a accendere un sole nuovo sul cuore di questa donna e questo è cominciato dice che è Rosso, c'è cioè un mantellaccio, qua butta via il mantello, e se no muoio di caldo, no? E, e, e ricordate il sole e il vento, no? Il vento che tenta di, di cavare via il mantello al poveraccio e non c'è l'altro più, più soffia, più il poveraccio se la si avvolge e arriva poi il sole, e questo dice, ui ui che è caldo e butta via il mantello. Questo è il peccato, la, il perdono, il perdono e questo amore del perdono ti porta lentamente, progressivamente alla conversione. Ed è quello che dice Paolo, dice, noi siamo, Cristo siamo è amati quando ancora eravamo peccatori. No? Ti ama? Dice, beh, questa è convertita, le vuole bene. No. Ti ama quando ancora rompi. Detto questo vi lascio ai vostri lavori e dopo continueremo un altro momento. Donne alla testa.